Andiamo a vedere se sono in diretta. Sì, sono in diretta. Vediamo se si sente bene. Sì, si sente bene. ok buongiorno a tutti eh, buon mercoledì innanzitutto questa mattina mi sono svegliata per fortuna piove quindi si è rinfrescato un po' il tempo per chi non mi conosce io mi chiamo Chiara Gaggia e come tutti i mercoledì eh, vado in diretta per presentare a chi vuole raccogliere delle informazioni importanti e intelligenti un'opportunità per dare una svolta alla propria vita, per mettersi in sicurezza con un'azienda che offre un prodotto veramente d'eccellenza. Io partirei con la presentazione. Allora, andiamo con la presentazione. Condivido lo schermo. Okay. ok, partiamo con la presenta non mi parte la presentazione, perché? Un attimo di pazienza, ok. Quindi, come vi dicevo, tutti i mercoledì e non solo il mercoledì, noi diamo delle informazioni alle persone per dare loro modo di trovare una soluzione ai problemi che, che abbiamo. Io penso che il problema più grande che abbiamo in questo periodo, a parte l'aspetto umanitario, la guerra, eccetera, eccetera, la situazione da cui vi usciamo dopo due anni, sia proprio la sicurezza finanziaria. E con quella l'azienda con quale vi presenterò il prodotto che ci offrirà è proprio un'azienda che ci permetterà di invertire la rotta e quindi ci darà la possibilità di trovare un nuovo modo per dare nostri, eh, vita ai nostri sogni, ai nostri progetti, e quindi di creare una nuova fonte di guadagno con le tecnologie, e quindi la possibilità di raggiungere una sicurezza finanziaria. Stai per conoscere una società che ha adottato un modello di business molto innovativo, unico al mondo, che è stato progettato appunto per darci la possibilità di raggiungere la sicurezza finanziaria. Quindi tutti coloro che decideranno di utilizzare i prodotti e i servizi di questa azienda, di questa società, aiuteranno l'azienda stessa a crescere, ma avranno la possibilità di eh, mettersi al sicuro e raggiungere questa sicurezza finanziaria di cui vi sto par tanto parlando. Oggi andrà di sicurezza finanziaria. Quindi raggiungeremo questo obiettivo attraverso il prodotto principale che l'azienda ci offre, che è appunto l'oro fisico 24 carati. L'azienda eh, di cui vi sto per parlare è l'azienda... la società sarebbe la Global Success Management che opera attraverso una piattaforma, la piattaforma Gigos. Il eh, sito ufficiale di questa piattaforma è www.gigos.com ed è la prima piattaforma online di oro unica al mondo che offre un modello di business, come vi dicevo prima, molto innovativo. Questo modello di business ha contribuito comunque al successo di tante eh, piattaforme che noi conosciamo come Amazon, Nest, Facebook, Airbnb, Uber. Sono tutte piattaforme che noi utilizziamo nel nostro quotidiano e per cui diciamo che ciascuno di noi è già abituato a vivere, io dico a vivere sulla piattaforma, ma perché? Perché attraverso la piattaforma Amazon noi acquistiamo, attraverso Booking noi prenotiamo dei viaggi, degli alberghi, attraverso Netflix noi ci eh, divertiamo, ci intratteniamo. Quindi eh, anche il, eh, il concetto di piattaforma, se qualche anno fa ci sembrava un po' strano, oggi fa proprio parte della nostra vita. Se pensiamo poi anche nel, a livello quotidiano, non so, io ho, non ho più figli piccoli che vanno a scuola, però ho amiche, ho sorelle, e la, la scuola, il rapporto genitori e figli, eh, genitori e insegnanti avviene attraverso una piattaforma, il registro elettronico, ma ci sono tantissimi altri esempi. Per cui, perché non incominciare a pensare che si possa anche guadagnare attraverso una piattaforma. Ecco, attraverso la piattaforma gigos.com noi avremo la possibilità di andare a generare dei guadagni slegati dal tempo e quindi avremo anche la possibilità di far lavorare i nostri soldi per generare più soldi. Questo, queste piattaforme che operano nel, nell'online hanno avuto l'intelligenza di utilizzare un modello di business che fattura più dell'industria del cinema, del musica, del calcio e del videogames. Un settore che è il network marketing, che è il settore, come si vede da questa slide, che fattura di più di tutte le altre industrie. Ma perché il network marketing fattura così tanto ed è un settore che è in continua crescita e non sente crisi perché si basa sulla semplicità del passaparola un passaparola intelligente e professionale questa semplicità sta appunto nel fatto che si prevede l'acquisto di un prodotto di un servizio questo prodotto che noi acquistiamo lo condividiamo con altre persone che a loro volta lo condivideranno con altre persone, creando così la famosa rete di cui tutti eh, si, di, si sente parlare per eh, chi opera in questo mondo. Ma per chi non opera in questo mondo, non lo conosce, ecco questo, questo passaparola fa sì che avvenga la duplicazione. Quindi, sempre più persone condividono questo prodotto il prodotto aumenta, l'azienda la aumenta il proprio fatturato e le persone grazie a questo metodo di duplicazione che è un metodo di lavoro collaudato possono generare guadagni. Se ci pensiamo bene noi nel network marketing lo facciamo da sempre. Quante volte noi abbiamo eh, consigliato un ristorante oppure guarda vai in quel negozio a acquistare i vestiti perché è a buona qualità la commessa è simpatica ti segue tantissimi esempi che ci che qui a farvi per farvi capire che il network marketing il passaparola noi lo facciamo veramente da sempre con la differenza che non veniamo pagati ecco queste aziende che hanno deciso di adottare questo modello di business pagano le persone che eh, pubblicizzano la propria azienda, anche perché c'è da dire che il network marketing ha boicottato tanti costi che un'azienda so, eh, deve sostenere, ad esempio appunto per la pubblicità, per eh, trasferire a più persone il proprio prodotto. Semplicemente con un click, noi possiamo far conoscere questa azienda a, alle persone e quindi con un semplice click noi possiamo entrare in contatto con tantissime persone condividere il prodotto e quindi guadagnare. La nostra scelta quindi è stata fatta sulla piattaforma online Gigos. Inizialmente questa piattaforma è nata come un semplice negozio, la Globa Intergold in Europa, appunto per la vendita di lingotti di oro fisico da investimento da un grammo a 100 grammi. Nell'arco di 12 anni, perché quest'anno festeggeremo i 12 anni, il primo luglio ci sarà un evento mondiale in streaming dove appunto l'azienda festeggerà con tutti noi questa, questo compleanno è diventata una hold internazionale quindi vuol dire che è un'azienda che in 12 anni ha messo in campo piani di sviluppo e innovativi, adottato le tecnologie di successo, quindi è un'azienda che è stata molto attenta a ciò che succedeva intorno a ciò che succedeva nel, nel mondo delle tecnologie e della finanza, si è evoluta fino a di diventare una holding internazionale con la società Global Success Management che ha sede in Canada. Come vi dicevo prima, è, una, è diventata una holding internazionale con sede in Canada, la Global Success Manager, ha 12 anni di esperienza nel mercato mondiale, quindi questa è una garanzia, siamo ormai presenti in tutto il mondo e mantiamo 5 milioni di clienti e partner soddisfatti in tutto il mondo. In questa slide eh, noi abbiamo voluto farvi presentare il nostro presidente e il direttore dello sviluppo, perché sono due personaggi che sono realmente presenti nella nostra vita, nella nostra attività eh, lavorativa. Sp fino a due anni fa si facevano i big event dove questi personaggi venivano proprio toccati con mano, dove venivano... Eh, Presentazione, big event dove l'azienda comunque non solo presentava i piani di sviluppo ma eh, entrava proprio in contatto con i propri business partner in questi due anni l'azienda non ci ha abbandonato perché grazie alle tecnologie eh, attraverso i eh, zoom e le, le varie, i vari strumenti che ci permettono di interagire come sto facendo io ora con voi sono sempre stati presenti e ci hanno presentato vari piani di sviluppo che l'azienda comunque ha adottato, che adotterà, e del quale comunque io oggi vi darò anche delle notizie. Ora andiamo a vedere il prodotto. Ecco, qui bisogna prestare massima importanza, perché logicamente quando noi andiamo al ristorante noi arriviamo a, non arriviamo a mangiare il dolce ma prima passiamo dal primo, l'antipasto, il primo, il secondo. Ecco perché è importante conoscere l'azienda, conoscere il settore, ma è ancora più importante conoscere il prodotto, perché noi stiamo parlando di un prodotto che non ha i uguali. È l'oro fisico da investimento 24 carati, massima purezza. Questo è il prodotto che ci porterà a raggiungere la nostra sicurezza finanziaria perché perché da sempre è considerato l'asset più redditizio al mondo. Infatti l'oro 24 carati ha dei, dei pregi, dei pregi molto importanti. Innanzitutto da sempre e mai come ora, come in questo momento storico, è considerato il bene e il rifugio per eccellenza. Da sempre l'oro ha dimostrato la sua capacità di resistere alle gravi crisi economiche e finanziarie. E aumentare il suo valore. Pensate che aumenta mi scuso ma questa tenda piove e ho cani e gatti che devo per forza tenere in casa, speriamo che non disturbino ancora. Allora, vi stavo dicendo che l'oro 24 carati aumenta il suo valore, l'ha sempre aumentato nel tempo, perché perché combatte le crisi, anzi soprattutto nel periodo di crisi l'oro aumenta e anche in questo periodo noi ne constatiamo la veridicità di questa affermazione. In questa slide abbiamo voluto farvi vedere cos'è successo all'oro al prezzo dell'oro in vent'anni. Se io nel 2000 per acquistare un'oncia che equivale a 31,10 grammi di oro, do, scusate, chiudo almeno la porta perché... negati insieme è, un, è una tragedia quindi se io nel 2000 dovevo coprire questa oncia di oro dovevo spendere 300 dollari nell'anno 2000 abbiamo toccato nell nell'anno corrente abbiamo toccato picchi di 2100 quindi vuol dire che l'oro è aumentato più del 700 questo non si può dire per la, le monete correnti, per le monete fiat, che hanno avuto invece un calo del loro valore. Esempio, se io nel, nell'anno 2000 avessi avuto 100.000 euro da investire e li avessi messi in banca, oggi mi troverei con un capitale di 58.800 dollari. Quindi c'è stata una svalutazione quasi del 50% e questi sono dati che non diciamo noi, sono dati eh, che si possono trovare sulle eh, 24 ore, eh, nei vari siti di economia, eccetera, eccetera. Quindi è importante capire che questo prodotto, l'oro 24 carati, ha la capacità di resistere alle crisi economiche e finanziarie e anzi durante il periodo di crisi aumenta il suo valore ma l'oro di per sé aumenta sempre il suo valore i pregi che ha l'oro 24 carati, comunque molte persone non lo sanno e anche queste sono caratteristiche veramente molto importanti che ci dovrebbero far riflettere è che l'oro grazie a una legge ascoltate bene, grazie a una legge che è il decreto, della legge numero 7 del 2000, è esente IVA. Allora, anche qui dobbiamo fare una riflessione. Siamo, viviamo in un mondo, in un periodo economico e storico, dove comunque le tasse veramente ci stanno ormai eh, sotterrando. L'IVA ce la troviamo ovunque. Come mai l'oro 24 carati è esente IVA? Ecco, qui una semplice e banale riflessione, perché l'oro 24 carati è sempre stato un prodotto da ricchi. Si è ricchi se si eh, possiede oro 24 carati. E come ormai il mondo ci insegna, i ricchi cosa fanno? Si tutelano sempre. Ecco, da loro noi dovremmo imparare. Ragazzi, l'oro 24 carati è esente IVA. È una moneta universale, quindi è, indip è indipendente dal sistema bancario. È una moneta universale cosa vuol dire? Vuol dire che io la posso scambiare in qualsiasi parte del mondo e in qualsiasi momento. Quindi in qualsiasi momento la posso far diventare moneta corrente. E anche questo è importante perché è l'unica moneta veramente considerata universale, cioè riconosciuta in tutto il mondo. È indipendente dal sistema bancario perché, come abbiamo visto prima dalle slide precedenti, abbiamo visto il valore che ha avuto in vent'anni di crescita del proprio prezzo di mercato. L'oro, quindi, cosa vuol dire? Che non, ris non risente proprio di nessuna eh, influenza, che sia bancaria, che sia finanziaria, di che sia governativa. Quindi l'oro è una moneta, oltre che ad essere universale, è veramente indipendente da qualsiasi sistema. Quindi, non vi ho detto prima, ma che si è visto dalla slide, questo prodotto con queste caratteristiche, cosa ci permette di fare? Ci permette di combattere l'inflazione. Oggi, come oggi, lo vediamo tutti i giorni, l'inflazione sta galoppando sempre più. Noi andiamo al supermercato... Eh, acquistiamo magari gli stessi prodotti che abitualmente noi acquistiamo e io lo, costo, lo sto constatando tutti i giorni ecco il pomodoro poi è una cosa comprare i pomodori oggi italiani è diventata una cosa quasi se, al prezzo al chilo secondo me indecente io ho detto il pomodoro ma perché è giusto l'altro ieri ero al supermercato con mia sorella e mi ha fatto, mi ha fatto proprio notare eh, questo aumento di prezzo, ecco, ma l'inflazione fa sì che, se eh, perché loro sono furbi, anche se non aumentano il prezzo, cosa succede? Che io acquisto, non so, la, la mia scatola di, di salmone affumicato. Se prima avevo dentro quattro fette, oggi ne trovo due. Quindi attenzione che veramente gli inganni fuori ci sono, l'inflazione sta aumentando, il nostro potere d'acquisto diminuisce sempre di più perché comunque i nostri stipendi rimangono invariati, per non parlare poi delle, delle, del, del metano, dell'elettricità, che sto sentendo eh, che arrivano di quelle bollette veramente di 600 euro, 650, 700. Ragazzi, se pensiamo che lo stipendio medio è 1.200, 1.300 eh, e non tutti hanno la fortuna di avere la casa di, di proprietà poi c'è l'affitto due conti sono fatti Ecco, l'oro 24 carati ecco perché è importante incominciare a pensare di convertire quello che abbiamo in oro 24 carati questo prodotto con queste sue pre pregi quindi ci permette anche di rivedere il nostro futuro di immaginare la nostra pensione ma una pensione dignitosa quindi andiamo a vedere cosa offre Gigos. Gigos offre degli strumenti e dei servizi esclusivi per acquistare, ma eh, noi siamo qua a presentarvi questa opportunità per la possibilità di guadagnare questo oro fisico da investimento 24 carati come nel modo più sicuro, vantaggioso e conveniente. Grazie alla versatilità del suo modello di business è possibile operare in qualunque paese del mondo e quindi generare una fonte di guadagno alternativa. Ora andiamo a vedere l'opportunità imprenditoriale e digitale che ci offre questa piattaforma. Allora, Abbiamo sicuramente la figura del cliente, perché essendo una piattaforma che vende un prodotto, va di per sé che c'è il cliente. Ma la figura che a noi interessa farvi conoscere è quella del business partner. Chi è il business partner? Il business partner è una persona che ha deciso di condividere questo prodotto e di guadagnare. Quindi promuove i prodotti e i servizi della piattaforma in cambio di un compenso per l'attività commerciale che promuove con successo. Accor accetta un accordo etico di collaborazione. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che diventare business partner non implica che io devo firmare chissà quale contratto, però firmo un accordo etico. Vuol dire che io mi impegno a divulgare, a far conoscere alle persone in modo professionale, in modo onesto, in modo veritiero, questa piattaforma. E questo è molto importante perché il fatto stesso che l'azienda ci chiede e ci fa firmare questo accordo etico, vuol dire che ha dei valori alla base eh, veramente solidi, perché l'azienda ci tiene che noi presentiamo questa opportunità nel, nella sua eh, completezza, ma anche nella sua veridicità, quindi senza ingannare nessuno. Contribuisce attraverso un passaparola professionale all'espansione della rete dei clienti, attraverso appunto la duplicazione, noi condividiamo con più persone che a loro volta condividono, quindi ecco che avviene la costruzione di reti, ma avviene anche questa espansione della rete dei clienti che aiuta l'azienda a crescere il suo fatturato, ma aiuta noi business partner a crearci la nostra attività e quindi generare dei guadagni. Riceve un compenso sotto forma di unità bonus per il lavoro che svolge, ecco i nostri guadagni. Possiamo partecipare a eventi VIP, a conferenze aziendali, a seminari di formazione e crociere d'affari. In più avanti, nello specifico, vedremo che ci sarà un'opportunità di entrare a far parte in questa società veramente in, con una figura veramente forte che eh, ci permetterà anche di partecipare a certe decisioni che l'azienda strada facendo deve intraprendere per essere innovativa, per essere competitiva, ma l'azienda consulta sempre eh, i suoi soci coproprietari. Vi ho anticipato questa figura che vedremo più avanti. Allora, per partecipare e quindi usufruire dei servizi che questa azienda eh, ci offre, eh, si eh, accede attraverso l'acquisto di pacchetti che sono di 4 tipi: che sono delle sottoscrizioni. Sono degli abbonamenti che hanno validità 12 mesi. Abbiamo l'abbonamento Smart l'abbonamento pro, l'abbonamento accord e l'abbonamento live Ecco, hanno dei prezzi di, so, di sottoscrizione differenti. La smart parte da un minimo di 235 euro per arrivare alla line con un che ha un costo di sottoscrizione di 885. Nel mezzo abbiamo l'accord che è 445 e la pro 385. Questo perché? Perché essendo un'azienda che è presente in vari paesi del mondo le situazioni economiche sono diverse, ma anche per l'Italia diciamo che sono sottoscrizioni che vanno bene per qualsiasi tasca. Quindi questa sottoscrizione cosa ci permette di fare? Innanzitutto di acquistare oro, ma acquistarlo con i bonus che noi poi andremo a generare, ma anche il cliente lo può acquistare a un prezzo speciale meno l'8%. Diciamo che queste tipologie che vi, di servizi che vi dirò vanno bene sia per il cliente che il business partner. Abbiamo il prezzo dell'oro bloccato per 14 giorni, quindi cosa vuol dire? Che se io oggi ho un prezzo favorevole di acquisto per questo prodotto, lo posso bloccare e a 14 giorni di distanza lo posso pagare. Abbiamo garanzie speciali, transazioni sicure, Abbiamo il diritto di recesso sempre di 14 giorni che anche questa è una cosa molto importante che denota la serietà dell'azienda. Ci offre il servizio gratuito di un, in un cavo di sicurezza aziendale quindi noi possiamo acquistare con i nostri guadagni o con i nostri soldi l'oro 24 carati e eh, detenerlo in questo cavo aziendale evitando così ulteriori costi per eh, aprire una cassetta sicurezza ad esempio nelle nostre banche oppure possiamo farcelo a, eh, recapitare a casa con un'assicurata. L'azienda ci offre anche il servizio di, renderci, di informarci finanziariamente, quindi ci dà un'educazione finanziaria, sia sul mercato dell'oro, ma anche sulla finanza decentralizzata che riguarda il mondo delle cripto che vedremo più avanti. Questo è un servizio che quando io faccio le presentazioni eh, l'ho sempre un po' detto un po' velocemente, no? perché nella mia testa mi sono sempre detta ma sì, ma l'informazione finanziaria, perché di per sé noi siamo un po' pigri, no? ma mai come in questo periodo è importante, è importante rendersi conto che a molti di noi Manca l'educazione finanziaria. L'educazione finanziaria non è una materia che ci insegnano in a scuola, non è una materia che se non abbiamo la fortuna di avere intorno persone che si occupano di queste cose, noi le possiamo conoscere. Ecco, attraverso questa piattaforma, attraverso la società Global Success Management, noi abbiamo la possibilità veramente di educarci finanziariamente e quindi venire a conoscenza di determinate cose, di determinate regole, come quella che può essere dell'esenzione dell dell'IVA, eh, dell'oro 24 carati. Che io sinceramente non sapevo, ho scoperto e mai avrei immaginato che ci fosse una legge simile. L'ho scoperta attraverso questa piattaforma e non solo in più. Il business partner, oltre che avere tutti questi servizi, ha anche l'accesso a strumenti di marketing speciali come il programma VolsET, il programma Frate e l'ecosistema GigoCoin, che sono i programmi che ci permetteranno di eh, mettere in campo la nostra attività, di far crescere la nostra attività e di generare dei guadagni. Andiamo a vedere i prodotti... Il lingotto di questa piattaforma il lingotto oro fisico da investimento 24 carati massima purezza ve l'ho già spiegato è un prodotto molto importante ragazzi eh, andate a rivedere questa presentazione informatevi sull'oro 24 carati in questo periodo ne stanno parlando veramente tante persone ma io mi sto accorgendo che ne stanno parlando in modo sempre più pressante anche dei, dei personaggi che fanno trading da anni, che giocano in borsa, in questo periodo stanno eh, veramente facendo delle live, stanno facendo dei webinar di informazioni, proprio su loro 24 carati, perché innanzitutto, come vi ho detto prima, io sarò logoroica, ma è giusto ripetere l'esente IVA grazie a questo decreto del 2000, ma è veramente il bene, bene rifugio per eccellenza perché aumenta sempre il suo valore quindi non è un prodotto speculativo è un prodotto del quale noi dobbiamo entrare in possesso per accumularlo perché nel tempo l'oro aumenta il suo valore e fra dieci anni fra cinque anni fra quattro anni se io posseggo oro e mi trovo in una semplice difficoltà come eh, dover comprare la macchina ecco io ho oro io vado a, converto questo prodotto nella moneta corrente ma ho il mio valore dell'oro reale mantengo il potere d'acquisto non posso dire la stessa cosa che se questi soldi li tengo in manca, io adesso ho fatto un esempio banale ma perché ho ascoltato proprio un, uh, un webinar proprio sull'oro settimana scorsa fatto da degli economisti e veramente con eh, i, gli esempi quotidiani mi hanno fatto sempre più capire di come è importante possedere questo prodotto poi abbiamo la criptomoneta Gigo Coin, che è una, è una criptomoneta che vedremo più avanti che l'azienda eh, si innova è inutile negarlo si sta creando una mercato, un mercato finanziario parallelo che è quello delle criptovalute e sta prendendo sempre più piede, ecco che l'azienda ha voluto stare ai passi quindi ha creato questa criptomoneta che poi vedremo in seguito. Ed essendo una ordine internazionale in continua crescita, ha emesso dei titoli obbligazionari della società stessa, quindi gli SIN. Questi sono prodotti finanziari che poi fanno parte di un'azienda che vende 24, oro 24 carati, molto interessanti. Come vi dicevo prima, l'azienda, oltre che trattare oro, eh, si è sviluppata, perché comunque è arrivata a un certo punto che si è cavalcato le tecnologie di successo, però cosa sta succedendo là fuori? Là fuori sta succedendo che si sta sviluppando sempre di più questa finanza decentralizzata, la DeFi, che riguarda il mondo delle criptovalute. Quindi l'azienda, eh, per poter stare al passo coi tempi, ha dovuto eh, innanzitutto conoscere questo mercato e ha um, deciso, attraverso un proprio protocollo che è denominato Gold Converse, e quindi progettato sulla, eh, sulla base di questa tecnologia blockchain, di sviluppare delle proprie monete digitali, come la Ghost Coin e la Gigo Coin. E in ultimo, eh, prodotto recente, hai messo una nuova collezione di NFT, entrando così a, a far parte di questo mercato così importante che è il mercato della DeFi. Ora, chi mi sta ascoltando, la DeFi, lo change, monete digitali, possono sembrare termini eh, così <ride> eh, difficili. Oppure, come si pensa sempre, ma sia sì, una cosa lontana. E invece è una cosa che sta riguardando sempre più aziende, sempre più aziende stanno emettendo la propria moneta digitale, sempre più aziende stanno emettendo questi prodotti che sono chiamati NFT, perché sarà il futuro. Ma non è un futuro tanto lontano, è un futuro presente. Pensate che eh, io abito... Eh, sul lago di Como, sono nel ramo di Lecco, quindi ho il confine con la Svizzera. A Lugano pagano già le tasse attraverso le criptoborinte. In tanti paesi del mondo, ormai tutti penso che abbiamo sentito parlare del bitcoin, che poi l'abbiamo approfondito, non lo vogliamo approfondire, è un altro discorso. Però ormai penso che nella testa delle persone la parola bitcoin eh, sia sia presente, sia conosciuta. Ecco, in tanti paesi del mondo attraverso il bitcoin eh, la gente acquista case, va, fa la spesa, eh, compra bicicletta, di tutto e di più. Quindi, la nostra azienda in modo molto intelligente ha voluto emettere queste monete, criptomonete per entrare a far parte appunto di questo mercato decentralizzato. Ecco, una cosa che se posso dire, la parola decentralizzata è una parola che piace molto perché è decentralizzata vuol dire che eh, le transazioni. Io lo dico in modo banale: eh, le transazioni, quindi il pagamento tra due persone, viene fatto senza terzi, quindi non ci sono eh, eh, le banche, non devo fare un bonifico, quindi avere una terza persona prolungando i tempi, ma le transazioni avvengono tra eh, due persone che manco si conoscono ma poi qua si entra un po' nei tecnicismi, che non sarei forse neanche in grado io di spiegarvi bene, perché qua è proprio tecnologia, comunque è una finanza che ci darà sicuramente delle soddisfazioni, mai come loro 24 carati, due prodotti che vanno, di, che vanno affiancati. Ora andiamo a vedere nel dettaglio queste... Eh, queste criptovalute. Allora, la GOS Coin è una moneta nostra interna digitale che utilizziamo per effettuare le transazioni all'interno della piattaforma. È a un prezzo stabile, una GOS vale 50 euro. Mentre la Gigo Coin è la moneta cripto che entrerà nel 2023 con lancio pubblico. Quindi, cosa vuol dire che verrà fatta conoscere al mondo? e Quindi entrerà su tutti entrerà nelle, nelle varie piattaforme di wallet, quelle proprio che riguardano le criptovalute dove troviamo nel Bitcoin, troviamo tantissime tetra, troviamo tantissime altre criptovalute. E questo avverrà nel 2023. Questa criptovaluta è a un prezzo volatile. Cosa vuol dire? Che cresce in base alla sua richiesta? Beh, pensate che questa moneta è stata emessa il 12 dicembre del 2021 e valeva un euro. Oggi questa moneta vale 15,48 euro, quindi ha avuto un incremento più del 1.400, ormai saremo un pochino di più perché ho modificato il valore ma non ho modificato il prezzo di, di aumento, quindi la percentuale di aumento. Comunque ha avuto una crescita esponenziale. Per ora questa moneta è una moneta d'elite, vuol dire che si può avere essendo all'interno della nostra piattaforma. Ma ragazzi, nel 2023 questa moneta verrà conosciuta al mondo e alle spalle abbiamo un'azienda di tutto rispetto che tratta oro 24 carati. Quindi, eh, diciamo che è il momento più giusto per acquistare questa moneta, per averne un certo quantitativo perché. La moneta sta crescendo e quindi quando entreremo nel, nel mondo pubblico, ecco, avremo in mano sicuramente una moneta con un certo valore. Poi abbiamo gli NFT. Gli NFT sono detto che sono la novità. Sono dei token crypto che anche loro entreranno nel 2023 a far parte del protocollo della DeFi. Hanno un prezzo volatile e eh, guardate bene questo NFT di questa collezione è stata emessa il 18 marzo di quest'anno e aveva un valore di 500 euro. Beh, oggi questo NFT vale 4.775 euro per cui ha avuto anche lui un incremento più del 700%. Oggi questo NFT lo possiamo ricevere in regalo, vabbè poi adesso avremo occasione di parlare di questi prodotti un pochino più nello specifico per cui per non ripetermi vi dirò più avanti come ottenere questo prodotto veramente importante in, in regalo. Ma cos'è un NFT? Allora, è una nuova tendenza nel campo delle proprietà dei, dei beni digitali. È un token, un asse digitale criptografico presente nella blockchain che esiste in una sola copia. Il fatto che esiste in una sola copia gli dà e conferisce un diritto di proprietà a chi lo possiede. Questi NFT possono essere paragonati, infatti, per il semplice fatto che esistono in una sola coppia, possono essere paragonati a un'opera di grande valore, a un oggetto raro di collezione che possiamo vendere o scambiare appunto attraverso la rete blockchain. Le sue caratteristiche e la sua unicità lo rendono un asset di investimento e da collezione che aumenta il suo valore nel tempo. Abbiamo visto il nostro NFT, è partito che valeva 500 euro, in poco più allora marzo aprile maggio e in due mesi e mezzo a, eh, oggi vale 4.000 vale 5.000 euro via perché è un dato di fatto che continua a crescere gli NFT della piattaforma Gigo possono essere messi in farming per produrre un ulteriore reddito passivo in monete Gigo Coins questo anche questa parola farming eh, può essere non nota ma è una forma che si utilizza sempre più frequente per generare dei redditi passivi mm, sempre in modo banale immaginiamo di acquistare in questo caso vedremo ricevere il regalo il nostro NFT lo blocchiamo e l'azienda nel momento in cui lo blocchiamo mi, dà una, una, una, mi produce una rendita passiva in Gigo Coin, e anche questo è molto interessante perché poi, come vedremo più avanti, l'azienda ci dà la possibilità con un solo prodotto di ottenerne tre. Quindi, più token NFT noi possediamo, più monete Gigo Coin noi riceveremo giornalmente. Adesso andiamo a vedere, allora, abbiamo visto l'azienda, abbiamo visto il settore, ve lo ricordo, il settore del network marketing, è un settore veramente eh, in crescita, è un fattore che fattura più di tutti gli altri settori per il semplice fatto che siamo noi stessi a, pro, a condividere i prodotti dell'azienda di cui abbiamo deciso di farne parte. Noi proponiamo alla gente, quindi aiutiamo la gente a superare le difficoltà quindi a far che cosa? A mettersi al sicuro con un prodotto che è l'oro 24 carati, che ha una serie di caratteristiche, ma le due principali sono che continua a aumentare il suo valore e non risente di crisi, cosa che non vi ripeto, non possiamo dire delle nostre monete fiat. Non lo dico più, in questo periodo qualsiasi italiano lo sta vivendo sulla propria pelle. Quindi Attraverso, abbiamo visto i prodotti, ora andiamo a vedere i programmi, programmi che ci permetteranno di generare dei guadagni. Abbiamo il programma Goal Set che è strettamente legato alla sottoscrizione. Il programma Goal set, grazie all'acquisto di una o più sottoscrizioni, che vi ho detto prima: che sono questi abbonamenti, permettono di generare dei bonus ciclici attraverso un sistema intelligente di gestione delle raccomandazioni. Cosa vuol dire questo attraverso questo sistema intelligente? Allora. Considerate che il nostro abbonamento, supponiamo la Pro, sia una tavola. no? Ecco, in, le nostre raccomandazioni vengono inserite in questa, in questa tavola. Alla conclusione della tavola noi riceviamo dei bonus. Qui vi abbiamo fatto un esempio. Abbiamo preso l'abbonamento Pro, che è quello di 385 euro. Cosa vuol dire? Che nel momento in cui io acquisto l'abbonamento Pro condivido con tre persone fino ad arrivare a sei sottoscrizioni con altre persone io avrò un bonus di 750 euro nel momento in cui ci sarà l'ingresso di altre sottoscrizioni io avrò un altro bonus di 750 euro e con l'ingresso di altre tre sottoscrizioni io avrò un, un altro bonus di 750 euro quindi con un totale di 6, 3, 9, 3, 12, sottoscrizioni, io concludo la tavola della PRO e quindi otterrò un totale di bonus di 2.250 euro. Ecco, questa è una strategia del 3x3 che abbiamo, abbiamo voluto far vedere, rappresentare per farvi capire i bonus, l'importanza dei bonus. Ma una persona che sta guardando questa presentazione si dice, sì, devo fare tutto da solo. No, non devi fare tutto da solo tu devi condividere con tre persone che a loro volta condivideranno con altre tre persone. Però questo è un, è un, è un metodo di lavoro, è, di team, di squadra, ci si aiuta a vicenda, ci sono tutti gli strumenti per far sì che una tavola possa essere chiusa. E poi bisogna pensare che queste sottoscrizioni innanzitutto ti permettono di far sì che l'abbonamento sia vita, lo paghi una volta nel... Nella vita, e poi con i guadagni tu rinnovi sempre questo abbonamento o puoi andare anche su tavole successive ma questi abbonamenti, questi, scusate, questi guadagni possono diventare ciclici e illimitati perché nel momento in cui una tavola si conclude io vado automaticamente su un'altra tavola per ricominciare un altro ciclo ma le persone che erano dentro nella mia tavola che si è conclusa alla loro conclusione mi seguiranno sulla tavola successiva ecco la genialità di questo sistema che può diventare veramente ciclico e infinito con un lavoro di squadra perché in gigos da soli non si fa niente ma questo ci dovrebbe anche tranquillizzare perché effettivamente l'idea di entrare in un mondo almeno io parlo come ho pensato io quando ho iniziato questa attività, se dovessi fare tutto da sola, dovessi conoscere questo mondo, dovessi conoscere il metodo di lavoro che comunque il network marketing mi permette di imparare attraverso delle formazioni, oltretutto eh, gratuite, ecco che farlo insieme ad altre persone aiutarsi a, a vicenda, veramente ragazzi, diventa eh, fattibile, ma diventa anche poi col tempo chi lo farà, scoprirà anche un mondo veramente fantastico un modo di lavorare di collaborare con le persone veramente diverso da tutto quello che abbiamo fuori, qui c'è la meritocrazia qui prevalgono i valori veri, eh, non siamo obbligati a lavorare con nessuno se non ci piace, però veramente Gigos il network marketing mette eh, in ribalta il concetto di teamwork, quello che in tante aziende si parla, in varie riunioni. Ma poi di concreto non succede niente perché poi ognuno pensa a sé: ecco, con questa piattaforma, con questo metodo di lavoro, questo non può funzionare perché io guadagno se guadagnano anche gli altri. Quindi anche questo dovrebbe essere una garanzia. Ora andiamo a vedere il programma Fractal. Il programma Fratal è un programma che è abbinato appunto alle, ai titoli obbligazionari. La Global Success Manager nel giugno del 2021 ha lanciato una seconda emissione di titoli obbligazionari che verranno convertiti in azioni il 31 dicembre del 2025. Questo è, ha fatto sì che l'azienda ha dato la possibilità ai suoi partner di diventare socio e di una holding da 1,5 miliardi di euro, quindi un'azienda veramente importante, e gli dà quindi la possibilità di crearsi una fonte di reddito passivo per il futuro. Perché noi entriamo con un prodotto che è un titolo obbligazionario, ma il 31 dicembre del 2025 diventeremo azionisti, quindi, cosa vuol dire? Che potremo percepire dei dividendi e quindi un reddito passivo. L'azienda, attraverso l'AIPO, ha, ha deciso di entrare in borsa nel 2025 attraverso l'AIPO, che è una, una procedura eh, pubblica. Quindi, l'azienda entrerà con un'offerta pubblica. I titoli, eh, questi ECM, questi titoli obbligazionari che saranno convertiti, saranno convertiti con un rapporto da 5 a 1. Cosa vuol dire? Che ogni cinque titoli che io eh, possiedo sarà una futura azione. Ecco. Anche qui facciamo due parole. Allora, Il titolo obbligazionale l'azienda ha già emesso un titolo, una prima partita di titoli obbligazionali che si è conclusa l'anno scorso, non sono più acquistabili. Però per farvi capire anche qui l'importanza di questo prodotto, eh, la prima partita è stata emessa che il, il titolo aveva un valore di 10 euro oggi questo titolo vale 259 euro perché il titolo ha la rivalutazione del capitale quindi vuol dire che cresce il suo valore, aumenta il suo valore in base all'aumento del titolo stesso e anche questo è molto importante perché se io eh, tre anni fa ho acquistato 10 titoli che valevano, magari non sono riuscita a prenderli a 10 euro, però valevano 30 euro ecco, oggi questo mio pacchetto ha un valore sicuramente molto più alto perché il titolo è aumentato e vale 259 e continuerà a crescere fino a quando l'azienda entrerà in borsa. Oggi è acquistabile il secondo round, anche qui è stato emesso che valeva 10 euro, è stato emesso l'anno scorso, oggi vale 76 euro, quindi è un titolo che siamo ancora in tempo ad acquistare perché da qui al 2025 vedendo come si sta comportando round 1 sicuramente a, a, a, aumenterà il suo valore e quindi noi stessi avremo la possibilità di avere un capitale sicuramente maggiore di quello che abbiamo investito Beh, oggi farei tante poi c'è da dire anche una cosa che il titolo obbligazionario è un titolo poco conosciuto dal risparmiatore o meglio eh, i, I piccoli risparmiatori, persone semplici come me che decidono di, con piccoli risparmi, magari li hanno dati in gestione, vengono acquistati comunque sempre titoli obbligazionari. Ecco, qui noi abbiamo la possibilità di scegliere, di scegliere noi il nostro titolo e quindi di valutare noi dove mettiamo i nostri soldi. E questo è importante. Poi c'è da dire un'altra cosa, che comunque il titolo obbligazionario mi permette in tutta serenità di seguire l'azienda, di eh, entrare in borsa e diventare azionista. E se io penso che nel 2025, magari 2025 non tratto, perché poi un titolo obbligazionario non è che entra in borsa oggi e domani, eh, io posso venderlo, posso, devono passare altri tempi tecnici per permettermi di fare determinate operazioni però io nel 2025 inoltrato potrò percepire una rendita passiva e questo è importante anche questo è un prodotto che mi accompagna e che mi aiuta a gettare le basi per avere una sicurezza finanziaria futura ora andiamo a vedere questo programma fratta il programma fratta permette di generare dei bonus giornalieri attraverso che cosa? attraverso dei token che sono dei gettoni che ci vengono rilasciati gratuitamente con l'acquisto dei titoli obbligazionari o con l'acquisto delle gigocoin. Que la quindi questo programma ci dà la possibilità di generare bonus rapidi attraverso la partecipazione attiva dei business party. Quindi condividendo questo prodotto, io riceverò, acquisto il prodotto, ricevo dei gettoni che mi creano determinate combinazioni condivido questo prodotto con altre persone e anche qui c'è lo sviluppo della rete c'è lo sviluppo di questo programma che è veramente geniale, è veramente fantastico e genero dei bonus che sono disponibili in 48 ore è un sistema rivoluzionario che ci permetterà ai so nostri soldi di lavorare per noi stessi generando così dei guadagni automatici slegati dal tempo è un modo semplice e generale per creare le basi della nostra sicurezza finanziaria, sia per noi che per la nostra famiglia, perché i titoli eh, obbligazionari sono ereditabili. Poi volevo aggiungere un'altra cosa che ultimamente non lo dico più. Attenzione ragazzi, che questi titoli obbligazionari, questi SIN, so, hanno un codice di identificazione ISIN, quindi sono rintracciabili. Sono dei titoli emessi da un'azienda che ha dovuto superare step by step dei controlli in Canada e abbastanza importanti. Cioè, un'azienda non è che si può svegliare una mattina e mettere un titolo obbligazionario così. Deve dimostrare un certo fatturato, deve dimostrare una certa crescita, deve dimostrare una certa credibilità e deve superare degli step. Quindi è un titolo obbligazionario è veramente importante e noi siamo andati a curiosare perché si può comunque risalire attraverso il codice ISI a, a, diciamo alla struttura di questo titolo obbligazionario è comunque un titolo che è paragonabile a tantissimi altri titoli di altre aziende che non sto qua ad elencare ma veramente importanti. Lascio a voi il piacere di andare a, a scoprirlo e, e rendervi conto dell'importanza del titolo Se non lo volete fare da solo lo possiamo fare insieme. Allora andiamo quindi, per questi, questo programma ci permette di generare dei bonus disponibili in 48 ore e di guadagnare, avere dei guadagni passivi. Abbiamo un 18% annuale in titolo stesso, cosa vuol dire? Che se io acquisto un pacchetto dei titoli, l'azienda mi dà un interesse del 18% in titolo stesso annuale. E come vi ho detto prima, abbiamo la valorizzazione del capitale, quindi il mio capitale aumenta, perché aumenta anche il titolo. Ci permette di generare guadagni rapidi, eh, che sono i bonus. Il 50% di questi bonus che noi generiamo attraverso il programma Fractal dobbiamo eh, convertirlo in titoli stessi e anche qui l'intelligenza dell'azienda oltre che per avere la sua sostenibilità perché è facile dare dei, delle percentuali e poi non essere sostenibili questa azienda ha creato delle, dei sistemi veramente sostenibili quindi il mio bonus frattale tale lo devo convertire il 50% in titoli e quindi aumento la mia capacità di essere azionista nel 2025 e il 50% lo posso convertire in oro. Qui vi abbiamo fatto vedere, vi, vi presentiamo una strategia del 4x4, quindi una proiezione di guadagno con questi pacchetti fractal, acquistando i titoli obbligazionari. Supponiamo che io acquisto un titolo, un pacchetto da 650 euro, lo condivido con altre quattro persone che diventeranno a loro volta soci diretti, e già lì ho un guadagno di 545 euro. Se ognuno di loro fa la stessa cosa, io guadagno 3.885 euro una proiezione un pochino più importante se acquisto un pacchetto iniziale da 1800 faccio la stessa cosa lo condivido con quattro persone che diventeranno a loro volta soci, di, soci diretti io guadagno 1500 euro se a loro volta fanno la stessa cosa guadagno 10.130 euro o oh, quattro persone 4x4 non 100 eh. se poi vogliamo pensare in grande Uh, supponiamo che acquisto un pacchetto da 13.300 euro, condivido con quattro soci io avrò un guadagno di 10.435, a loro volta faranno la stessa cosa. Io avrò un guadagno di 69.535 euro. Tutto questo con la tua strategia 4x4. Quindi io condivido con quattro persone che a loro volta condividono con quattro persone. Non sono numeri i guadagni sono numeri importanti ma se ci pensiamo bene la condivisione con le persone che dobbiamo fare per avere questi guadagni non sono numeri astronomici e poi vorrei far presente che comunque già col primo guadagno ormai ho recuperato la parte, quasi tutto il mio investimento iniziale perché se io prendo il pacchetto da 650 il mio primo guadagno è di 545 euro 1.800, 1.500, 13.003, 10.000, quindi è un programma veramente geniale. Questi programmi del Frarte sono disponibili come vi ho detto prima, in 48 ore. Allora, questi poi sono programmi che prevedono sicuramente dei tecnicismi, sono prodotti che hanno bisogno di essere compresi e sicuramente io invito le persone a focalizzarsi proprio sui prodotti. Allora, loro 24 carati, eh, il titolo obbligazionario, due prodotti veramente importanti e le criptovalute perché comunque ci accompagneranno in questo mercato che sarà il nostro futuro imminente. Come attivarsi nel programma Frat? Allora, se una persona ha una visione a medio e lungo termine che comunque comincia a diventare sempre più a medio termine, perché nel 2025, fra tre anni, può acquistare i titoli ECN round 2 e avere un 18% annuo in titoli. Ecco la promozione che vi dicevo prima. In questo momento l'azienda sta facendo una promozione che con l'acquisto di un pacchetto di titoli obbligazionari l'azienda mi regala un NFT. Vi ricordo il valore di questo NFT in due mesi è passato da 500 euro a quasi 5.000 euro. Quindi l'azienda, io acquisto un pacchetto di titoli obbligazionari, l'azienda mi regala questo NFT. E questo NFT se io lo metto in farm, mi produrrà una Gigo coin al giorno. In questo periodo, l'azienda sta facendo un'ulteriore eh, promozione che scadrà il 31 maggio. Se io faccio questa procedura, cioè acquisto titolo obbligazionario e eh, mi regala un NFT che mi produce una moneta Gigo coin. Mi regala un acceleratore che noi chiamiamo Nitro che per 30 giorni, invece di farmi generare dal mio NFT messo in farm, una Gigo Coin me ne produrrà due. Quindi pensiamoci un attimo: con un prodotto solo, io ottengo gli altri due prodotti. E che prodotti? Oppure può entrare a far parte di questo programma fra che generare dei bonus passivi giornalieri se hai una visione a breve termine con le monete cripto perché nel 2023 entreremo nella DeFi quindi entreremo nel mondo delle criptovalute vero e proprio verremo lanciate al mondo intero e l'acquisto di queste criptovalute di questa gigocoid mi dà un 43%, no, scusate, un 43 anno in moneta stessa. Ecco qui: abbiamo fatto un esempio di pacchetti in base alle proiezioni che abbiamo, abbiamo fatto prima, sia per quanto riguarda il programma Gold Set che il programma Fractal. No, scusate, per il programma Fractal. Infatti, abbiamo fatto una proiezione 4x4 con l'acquisto di un pacchetto da 6,50, una proiezione con 1.800 e una proiezione con 13.300. Ma la realtà è che l'azienda prevede tante opzioni per poter accedere e tante strategie per poter accedere a questi programmi e quindi far parte di questa azienda e crearsi una propria attività. Quindi queste sono delle indicazioni che abbiamo dato per far dare l'idea dei guadagni che si possono avere e per tutte le tasche, perché c'è la persona che può entrare con un pacchetto base che è di 450 e c'è la persona che può entrare con un pacchetto altro che 13.003 ci sono se... questo dipende un po' da ciascuno di noi dalla nostra capacità l'importante è capire che l'azienda dà la possibilità a tutti di poter accedere a questo programma frattale ok e al programma golset quindi l'azienda dà a tutti noi la possibilità di poter accedere a utilizzare questa fantastica macchina e partire e cambiare la rotta poi abbiamo il programma di leadership, abbiamo il programma di carriera, un programma che riguarda il business partner che ci offre una maggiore possibilità di avere bonus passivi e premi importanti. È il vero programma che ci aiuterà a raggiungere la libertà finanziaria perché attraverso il nostro aiuto noi aiutiamo altre persone che a loro volta aiuteranno le altre persone. Tutta la costruzione di questa rete a me genererà dei bonus passivi veramente slegati dal tempo. Quindi avrò maggiori bonus che si andranno a aggiungere al programma FRAT, al programma Goal 7, che mi permetterà veramente di raggiungere la libertà finanziaria. Il programma di carriera va da 1 a 15, quindi una bella scalata da fare. Come si diventa leader? Si diventa leader, eh, innanzitutto bisogna accettare, esprimere la propria volontà di diventare leader. Bisogna sponsorizzare, quindi condividere questi prodotti uno prodotti con, la, eh, con tre persone e accumulare 50 unità di leadership di tutta la struttura. Ecco, nel programma leadership non mi intrattengo molto, posso solo dire che una persona che entra con l'intento di eh, sviluppare questa attività e quindi generare dei guadagni, è l'obiettivo il, diciamo, il, che deve raggiungere, perché da qui poi si mette in una scalata che gli permetterà veramente di accumulare dei bonus passivi allora come utilizzare questi bonus che noi andiamo da generare da tutti i programmi che abbiamo visto lo possiamo convertire in oro fisico da investimento 24 carati se abbiamo necessità possiamo farci fare un bonifico bancario possiamo acquistare gli altri prodotti come la Groscoa e la Gigocois o i titoli obbligazionari oppure possiamo convertirli in coupon o in codice di attivazione. Perché scegliere Gigos? Innanzitutto 12 anni di esperienza nel mercato online, essere 12 anni nel mercato online equivale a 40-50 anni in un'azienda tradizionale. Ci offre un prodotto sicuro, abbiamo visto l'oro 24 carati, ci permette di acquistarlo attraverso i nostri guadagni con i nostri soldi in modo molto vantaggioso e sicuro, ci permette di generare guadagni elevati, rapidi e passivi, anche qui c'è da dire che poi dipende da ciascuno di noi, nel senso che l'azienda ci offre il prodotto, ci offre gli strumenti per poter lavorare e poter crearci la nostra attività, però non bisogna pensare perché è un'azienda online, perché fa network marketing, allora mi venga regalato qualcosa, no, bisogna attivarsi, bisogna conoscere l'azienda, bisogna formarsi, Bisogna imparare ad adottare questo fantastico metodo di lavoro che è il passaparola professionale, passaparola intelligente. E oggi è molto più facile di quello che poteva essere una volta, perché abbiamo le tecnologie, perché abbiamo la possibilità, soprattutto nella nostra azienda, di avere una formazione su persone, oltretutto gratuite, con persone che eh, svolgono questa attività da anni che vivono, che hanno trasformato la loro vita eh, attraverso questo metodo di lavoro e quindi, perché no, imparare anche dai loro sbagli, quindi evitare determinati passaggi che mi possono prolungare il mio tempo. Insomma, lavorando si possono ottenere veramente dei guadagni, si può invertire la rotta anche qui la gente magari può pensare eh, vabbè ma mi devo formare qui. ragazzi siamo disposti a lavorare 40-41 anni in azienda ma anche magari con soddisfazione ormai sono poche le persone che lavorano con soddisfazione perché ne vedo un gran poche fuori soddisfatte e felici qui con un tempo sicuramente ridotto facciamo 5 anni cosa sono 5 anni al confronto di 41 anni 42. io in questo periodo sto facendo vedere la mia situazione pensionistica io ho 55 anni e lavoro da 35 anni oh ragazzi giuro che ho paura eh. oh, gli ho detto alla persona che mi deve guardare quando mi comunichi beh, dimmelo proprio poco alla volta perché qui continuano a aumentarci gli anni cioè, eh, ci porteranno in pensione a 65 anni e poi con che pensione io ho amici, perché comunque faccio parte degli anni 60, ho amici che stanno andando in pensione, ragazzi vanno in pensione con 1200, chi va in pensione con 1400 euro è fortunato, con 1200 euro cosa facciamo dopo che abbiamo lavorato da vita? L'ho detto prima, no? Bolletta, magari affitto, o magari alcuni hanno ancora il mutuo, e cosa ci rimane attaccato? Che futuro abbiamo, che pensione viviamo, gli anni che abbiamo. Ammesso poi, scusate, qui tocchiamoci un po': tutti c'è cioè da tenere conto anche la salute. Perché è importante anche la salute. Cioè, vivere in questa situazione, con questo modo che ci siamo ritrovati addosso, eh, influisce molto anche sulla nostra situazione psicologica e sulla nostra salute. Non so, io forse perché sto vedendo veramente che si sta andando indietro, non si sta andando avanti. Ecco, questo potrebbe essere uno dei grandi motivi di partecipare a questa piattaforma, a questo progetto di poter guadagnare e convertire il proprio sistema. Poi abbiamo programmi di marketing sostenibili. Non abbiamo potuto entrare nei tecnicismi, ma non sono importanti i tecnicismi, ragazzi. Sono importanti, è importante, è il prodotto. È un'azienda che ha deciso di fare il network marketing senza utilizzare autoconsumo e senza qualifiche mensili. Anche questo è molto importante, perché ci sono tantissime aziende che lavorano col sistema del network marketing, quindi attraverso il passaparola. Ma purtroppo mettono delle condizioni mensili, cioè io devo raggiungere degli obiettivi ogni mese. E questo è causa di stress, perché se io ogni mese... Devo raggiungere un obiettivo, ecco, che magari posso non farcela e in me si crea la demotivazione, l'abbandono. Invece con Gigo, tu ti qualifichi, una, innanzitutto la qualifica una volta è quella e te la porti a vita. E poi... Anzi, posso solo che crescere, ma nel momento in cui mi fermo per qualsiasi momento e riprendo, io parto da quella qualifica. Se sono leader di secondo livello, riparto da leader di secondo livello. Se sono un semplice business partner, rimango con essere eh, un semplice business partner qualificato e posso ricominciare. E senza autoconsumo, perché io qui entro, faccio il mio acquisto, scelgo il mio prodotto col quale iniziare l'attività. E ragazzi, anche qui il prodotto, l'acquisto del prodotto, eh, per ap aprire un'attività fuori voglio aprire un bar, mi ci vogliono altro che 100.000 euro, voglio fare qualsiasi cosa. Mi è venuto in mente di una persona che è molto brava a, a cucinare, no? che si sta mettendo, che fa dei lavoretti speciali. Beh, oh, ha dovuto trovare il posticino per mettere giù adesso la sua, io purtroppo non, non cucio, per cui non so, però la sua, il, il, i suoi strumenti per poter lavorare un angolino non ce l'aveva in casa, ha dovuto prenderlo in affitto. Anche per iniziare una semplice passione ci sono dei costi. Ecco, Gigos con degli abbonamenti di, che vanno veramente con tutte le tasche, con la possibilità di acquistare le Gigo Coin, i titoli obbligazionari. anche qui con pacchetti che vanno da 4,50, a un massimo illimitato. Cioè, ma poi subentra anche un po' la priorità che voglio dare. Perché uno non mi può venire a dire «Ah, beh, però 385 euro...» Eh, oh, oggi 385 euro, ragazzi, ci si rompe un telefono, un cellulare, domani noi andiamo a acquistare il cellulare, magari che costa anche più di 385 euro. Questo perché lo dico? Perché queste sono tutte scuse. Allora, qui noi abbiamo lo strumento, abbiamo la possibilità, abbiamo un prodotto, la possibilità di convertire quello che noi abbiamo, comunque di guadagnare un prodotto che non è uguali andate a ascoltare informatevi soprattutto in questo periodo consigliano anzi c'è un video che volevo farvi vedere però vabbè, non, eh, non sono riuscita a scaricarlo dove dice che in questo periodo molti privati stanno andando a comprare oro ok? le nostre banche i nostri stati non hanno mai smesso di comprare oro noi siamo la terza potenza al mondo di, che, di detenzione oro quindi ragazzi è arrivato il momento di capire, di, di concentrare. Poi non è, non è che tutti debbano farlo, eh? però questa per la maggior parte delle persone che hanno un problema e non hanno la soluzione potrebbe essere la loro soluzione. Poi vabbè facciamo parte di una famiglia globale, siamo presenti in tutto il mondo, quindi la possibilità veramente di conoscere tantissime persone. Questi sono, io questa slide la lascio veramente, mi piace lasciarla perché eh, qui vediamo Carla Rapone e Matteo Galleri, sono marito e moglie nella vita e da sette anni, otto anni, adesso scusatemi se ho detto un anno più, un anno in meno, comunque svolgono questa attività come era iniziato come piano B e è diventato loro piano A. Ecco, queste persone sono due persone che, mettono a disposizione al nostro team corridoro la loro esperienza eh, ci formano gratuitamente settimanalmente ma anche in modo individuale io Matteo Carla li ho chiamati ormai si è instaurata anche una bella amicizia però anche all'inizio sai magari chiedi non sai io li ho provati a contattarli in varie ore ho provato a chiedere la loro disponibilità Oggi, magari, sai, all'inizio sei un po' timida, dici eh, domani, se puoi, dopo... No, subito, cioè, in base alle loro... Ovviamente, in base ai loro impegni, perché siamo in tanti, io non ho mai ricevuto un no, e ho sempre ricevuto dei gran sorrisi e della gran formazione. Io sicuramente oggi, grazie a loro, grazie a Attività di Ghost Coin, sono ho oh, Comincio a avere un'educazione finanziaria, e quindi comincio a ragionare con la mia testa. Ma soprattutto sono una persona che... Eh, è cresciuta anche a livello personale, perché comunque si mettono in campo dei dati. Allora, qui una persona deve aver voglia di cambiare e di evolversi. Però ricordatevi che non evolversi c'è l'estinzione. Eh. Stamattina sono un po' così. Come iniziare per chi ha seguito questa presentazione? Allora, Si può attraverso ci si può iscrivere gratuitamente alla piattaforma online quindi una persona può benissimo decidere di iscriversi attraverso un codice di invito che vi viene dato dalla, dalla, dalla persona che vi ha presentato questo business potete iscrivervi gratuitamente e andare a curiosare entrerete direttamente nel back office in fondo ci sono tutti i siti ufficiali quindi andare a conoscere un pochino più nel dettaglio l'azienda consiglio sempre di farlo con la persona che ve l'ha presentata questa azienda perché entrando insieme nel back office innanzitutto può accelerare un po' i tempi per farvi capire determinate cose ma mi, vi può illustrare sicuramente anche tutto quello che riguarda i vari punti che abbiamo toccato quindi il prodotto i programmi di marketing eccetera eccetera fatta quella descrizione devi leggere i termini e condizioni è l'azienda che ce lo richiede come dobbiamo presentare i nostri documenti perché l'azienda ci vuole conoscere, quindi il certificato di residenza e la, e la carta d'identità. Acquistiamo uno o più prodotti della piattaforma, una volta che abbiamo fatto queste condizioni, ci connettiamo subito al sistema di lavoro, entriamo nella nostra squadra, nel nostro caso entrerai nel team cuori e inizieremo questo cammino per crearci le basi e costruirci la nostra sicurezza finanziaria. Ci sono dei rischi? Sì l'unico vero rischio che c'è è quello di migliorare la tua vita quindi io ti invito di rivedere questa presentazione, di andare a sentire altre presentazioni, di informarti ma io l'invito più grande che ti posso fare è non pensarci troppo, agisci ora e inizia questo bellissimo percorso allora la presentazione è finita torno con voi e vediamo i tempi eh, ho questa mattina un po' sforato, per cui andiamo a vedere, i saluti, i saluti, dai. Allora, buongiorno, Carla. La mia leader di riferimento di cui vi parlavo prima, Matteo Galleri, eh, leader il mio leader di riferimento. Manuele. Buongiorno, buongiorno, Emanuele. Eh, il mio sposo scusate questa mattina sono un po' strastornata la realtà è che purtroppo non sono stata molto bene stanotte per cui questa mattina ora che ho ripreso il tram. tram però trasmettervi queste informazioni è troppo importante magari non sono brillante non sono stata magari come può essere al solito però è importante trasmettere queste informazioni buongiorno Gaetano Andiamo a vedere, Carla, cosa dice. In questo periodo di crisi mondiale è veramente un'opportunità unica da non farsi scappare. Una piattaforma prestigiosa che offre a tutti la possibilità di guadagnare un asset di inestimabile valore e proteggere il proprio futuro dai propri cari. Esattamente, Carla. Io volevo dire una cosa. che eh, allora, Sicuramente il mondo è cambiato, però non bisogna essere degli scienziati per capire che veramente sta cambiando, perché l'oro sta aumentando sempre di più? Perché comunque si sta eh, presentando anche una situazione diversa dai periodi eh, antecedenti delle varie crisi. Se noi notiamo, eh, le, il dollaro è sempre stata la moneta che ha dettato legge ed è stato il dollaro che ha fatto sì che si togliesse il gold standard, quindi le emissioni di tot eh, monete in quantitativo in base al quantitativo di oro che io posseggo, non è detto che magari in futuro il gold standard non possa ritornare perché ragazzi se stiamo a guardare l'America la, non è più questa grande potenza il dollaro non è più il, il, la moneta universale sta emergendo la Cina sta emergendo l'India, la Russia stessa Vabbè, non parliamo di Russia perché è quasi pericoloso in questo periodo comunque veramente il mondo sta cambiando quindi fra dieci anni noi non possiamo prevedere fra cinque anni chi privilegerà, chi sarà più importante, chi potrà dettare legge. Ecco perché l'oro aumenta, perché l'oro è veramente eh, la moneta che ti porta al sicuro, che ti protegge. e Infatti tutti in questo periodo stanno correndo a comprare oro. Quindi alle persone che dicono eh, Vabbè, il momento Salendolo nel momento di acquistare oro ragazzi loro è sempre il momento di acquistarlo perché bisogna loro e eh, bisogna accumularlo bisogna eh, detenerlo bisogna farsi, tenerlo nel tempo non devo comprare oro, oro non devo guadagnare oro per comprare, venderlo domani poi perché per noi che abbiamo deciso di fare attività c'è anche da vivere qui bisognerebbe veramente fare delle presentazioni su vari argomenti comunque informatevi ragazzi informatevi perché l'inflazione sta aumentando sempre di più al nostro euro io ormai non lo guardo più nel portafoglio complimenti sei spettacolare come sempre grazie Carla spiegazione impeccabile un'attività unica al mondo grazie Carla, è vero ecco io vi invito ad andare a vedere non vi trattengo oltre perché comunque ho sforato, di solito sto in un'ora. Io vi saluto tutti, vi auguro una buona giornata, faccio presente che per chi voglia eh, risentire questa presentazione la troverà, comunque rimane il video su Tincuori d'Oro, e al lunedì, non questo lunedì, ma da lunedì, lunedì successivo, eh, potrete ascoltare la presentazione anche dei miei di leader di riferimento, comunque una presentazione fatta da due persone che svolgono questa attività da anni, per cui senza togliere nulla a me, però sicuramente una presentazione che magari possa colpirvi un attimino di più. Però ricordatevi che bisogna guardare anche le persone semplici, eh, che fanno le cose non come ne fanno gli altri ma come eh, perché è dalla semplicità che tante volte si trova la verità è, è meglio che chiudo la diretta perché se no io sto qua a parlare ore e ore e ore buon mercoledì a tutti e noi ci potremo rivedere mercoledì prossimo in diretta se però la sera e che dire, buon fine settimana, ragazzi, pensate a loro. Questa mattina mi sono svegliata con la voglia di dirvi, dello... no, perché è importante, è veramente importante questo prodotto. Ciao a tutti.